Ciao, allora benvenuti nel video dei top del mese di febbraio 2017. Il primo top che mi vostro assolutamente è questa tisana della Yoji Tea. Questa è la Soave Chai, eccolo, tè speziato con anice, finocchio e liquirizia. Dice di comprendere: ok, ve l'ho detto, l'anice, finocchio liquirizia, cardamomo, pepe nero, cannella, zenzero, chiodi di garofano e basta allora intanto questa è perfetta per l'inverno perché è speziata è perfetta da gustare calda e poi già durante l'infusione si sente il profumo di anice poi quando la si beve si sente bene anche la liquirizia, la cannella quindi davvero wow anche dopo averla finita resta comunque in bocca un po' il sapore delle spezie quindi continua a scaldare anche dopo aver finito la tazza quindi in inverno è davvero fantastica e il finocchio non si sente tanto ma perché ci sono delle spezie che lo coprono comunque sia a me è piaciuta mi piacciono anche più speziate sinceramente ma anche questa non è affatto male e ve la super consiglio il secondo top è questo deodorante del libro e questo è quello al melograno di spagna vi avevo già recensito l'altra versione quella al verde e come l'altra anche questa non contiene sali d'alluminio ed è i parabini <ride> ti era scritto in spagnolo allora anche questa versione comunque mi piace molto perché ha un profumo bello fresco ma non è bello fresco bello dolce anche ma non è troppo eh, come si dice eh, si sente troppo ecco durante la giornata asciuga molto velocemente, non lascia tracce eh, o aloni sui vestiti chiari o scuri eh, dura tutto il giorno tranquillamente eh, e non irrita la pelle a mio avviso eh, mi piace di più la profumazione alte verde perché è più eh, persistente, si sente di più sulla pelle mi piace di più però comunque anche questa che è più delicata fa il suo lavoro egregiamente, quindi è un altro di quei prodotti che vi consiglio. Ultimo top per questo mese, e questo non lo conoscevo, è il balsamo labbra, eccolo, della Bottega Verde, alle Miele Mille Fiori. Dice che è uno stick labbra alla propoli protettivo. Allora, il prodotto è un 5 ml, non lo conoscevo e me l'ha inviato la ditta, e come vedete, ecco lo stick, io l'ho proprio finito quindi mi è super piaciuto il profumo è un po particolare sembra non sembra miele ecco comunque dice di essere uno stick protettivo da applicare per protezione delle labbra dal sole vento e freddo effettivamente ha una buona azione ehm, idratante, ecco, protettivo sinceramente non, non vedo tanto perché lo applico poi esco e non vedo questa azione protettiva ma una buona azione idratante quindi eh, mi piace soprattutto per l'inverno credo che eh, sia ottimo da mettere in borsetta ad esempio ed applicare più volte durante la giornata quando si esce anche perché eh, lascia un velo leggermente lucido ma non troppo e appiccicoso ma non troppo, a differenza di altri balsamo labbra, quindi lo trovo perfetto da applicare proprio più volte durante il giorno, sicuramente eh, sì, è idratante, va bene per il giorno, alla sera metto invece uno bello nutriente che resta in posa tutta la notte, però per il giorno è perfetto, l'ho già detto, e credo che se lo trovi in offerta in negozio lo ricompro da mettere in borsetta e da tenere a portata di mano quando sono in giro, quindi questo ve lo consiglio. E dunque, questi erano tutti i top del mese di febbraio. Fatemi sapere, come sempre, se avete provato qualcuno di questi prodotti e come vi siete trovate. Io, come sempre, spero di esservi stata utile. Se ti è piaciuto il video, metti un like e iscriviti al canale, così non perdi le prossime recensioni beauty. E è... alla prossima! Ciao!